Adesso parliamone un po' dal punto di vista concreto che cos'è realmente il metaverso. In termini strettamente tecnici il metaverso è semplicemente l'ennesimo servizio di piattaforma, cioè un servizio che presuppone l'esistenza di data center, di linee internet ad alta velocità e di software del tutto, almeno nella loro struttura formale, eh, del tutto analoghi, per esempio, a The Sims. Qualcuno di voi ci gioca? Sapete cos'è? Okay. Cioè un, un software che ricrea degli ambienti, ricrea degli avatar, che ha un motore che consente ad alcuni personaggi di operare in modo indipendente, mentre gli altri li controllate voi e gestite voi l'interazione con altre persone e eh, con diciamo, i personaggi che invece sono controllati dal, dal software. Quindi nella sostanza che cosa vi serve anche? Vi serve anche una linea internet ad alta capacità fino a casa vostra, e vi serve un computer sufficientemente eh, potente da gestire la quantità di calcoli necessaria per poter riprodurre graficamente eh, i contenuti, cioè gli ambienti, le persone, con un livello di realismo accettabile. Ora The Sims, per quanto sia fatto bene, è ancora percepibile come, una, eh, come un gioco, cioè le persone che vediamo ritratte, per quanto realistiche, si vede chiaramente che sono dei, eh, dei disegni e che quindi non sono manco lontani parenti di quello che abbiamo visto nello spot di, di meta, ma può essere una scelta, perché l'eccessivo realismo dell'interazione potrebbe avere degli effetti controproducenti. C'è uno studio che venne pubblicato negli anni 70 da un famoso roboticista giapponese che aveva teorizzato proprio questo fatto, cioè analizzando il tema della umanizzazione degli androidi, cioè della creazione di robot tendenzialmente indistinguibili da un essere umano, eh, si era posto il problema del... Limite oltre il quale spingere l'antropomorfizzazione, perché il suo ragionamento era: che peraltro non mi sembra nemmeno troppo sballato. Se un robot fosse troppo umano e rimanesse come in effetti rimane, sostanzialmente una macchina, nel momento in cui mi trovo davanti, una roba alta 1,70 m fatta come me, che si muove come me, ma che è inanimata che se mi dà la mano io sento uh, la, la plastica o anche se ci fossero dei tessuti o dei materiali che imitano la sensazione tattile della, uh, della carne umana, non, questo non cambierebbe. E me lo trovo di notte quando mi sveglio di colpo per andare in bagno, mi viene un colpo. Cioè l'eccessiva antropomorfizzazione dell'esperienza rischia di provocare una reazione di rigetto. Questo roboticista, parla di uncanny, commentando una curva, parla di Uncanny Valley, la vallata del, dell'impossibilità. Viceversa, dice lui, mantenere un livello che consente di riconoscere il, il robot anche antropomorfo, ma come un oggetto, ci consente di accettarlo più facilmente, perché lo riconosciamo come la stessa cosa della lavastoviglie del televisore o del frigorifero cioè sostanzialmente una macchina quindi ritorno all'aggancio concreto con le strategie di marketing non è detto che l'iperrealismo dell'esperienza del metaverso diventi di per sé un obiettivo da raggiungere e se ci fate caso i primi Esempi eh, di pubblicità eh, o, o i casi di studio che vengono presentati da, da, da, dalle aziende che stanno puntando su questi servizi, eh, in effetti amplificano ancora la componente gamificata, cioè la componente scollegata da una realtà, da, da una imitazione, chiamiamola servile, della realtà. Ma questa cosa ha un senso. Lo vedremo, uh, lo vedremo dopo essendo un servizio di piattaforma il, non, eh, la conseguenza immediata è che non esiste il metaverso ma esistono i metaversi cioè ciascun operatore ciascun prestatore di servizio integra tutta una serie di, eh, di tecnologie esistenti o magari come nel caso di NVIDIA il produttore di schede video ne utilizza di proprie come elemento centrale per lo sviluppo della piattaforma e crea la sua, la propria uh, interpretazione di questo servizio. Quindi un elemento portante del, anche poi della componente regolamentare è che il metaverso non è un fine ma è un mezzo, cioè in altri termini. Che cosa ci voglio fare con una piattaforma di metaverso ci voglio veicolare gli eventi sportivi acquisiti in tempo tridimensionalizzati in tempo reale in modo che lo spettatore da casa col visore possa scegliersi di mette possa scegliere di mettersi in campo e guardare la partita dalla posizione del portiere dalla posizione dell'arbitro cose di questo genere questa non è Uh, non sto parlando di fantascienza, ma una squadra dell'NBA, o dell'NBA mi sembra, uh, di, uh, di basket, uh, ha iniziato un, un progetto di questo genere, utilizzando un sistema di imaging uh, progettato da Canon, hanno messo 300 telecamere attorno al campo, la partita viene digitalizzata in tempo reale, Adesso la digitalizzazione non è ancora così spinta, ancora una volta, da rendere perfettamente sostituibile la user experience, la percezione del, del giocatore come effettivamente reale, come effettivamente ripreso da una telecamera, però sta di fatto che questo sistema consente allo spettatore di vedere l'equivalente, quello che ad oggi è ancora l'equivalente di un videogioco, ma giocato dalle persone reali. Quindi, la, ancora una volta, attiro la vostra attenzione sull'importanza e sul ruolo della componente di gamificazione dell'esperienza. Dell Quindi, dicevo, se ci voglio fare eh, il video on demand o eh, se voglio usare le piattaforme di metaverso per eh, dare servizi di questo genere, dovrò svilupparlo in un certo modo. Se voglio usare i servizi di metaverso per fare formazione... È chiaro che avrò necessità di altro tipo. Lo stesso discorso è se, utilizzi, se voglio utilizzare il metaverso per uh, le piattaforme di, di metaverso per uh, vendere case o vendere oggetti. Anche questo vedremo poi dopo avrò delle necessità ancora diverse. Quindi, sia dal punto di vista del marketing sia dal punto di vista regolamentare, Ripeto, il punto che vi dovete portare via, che vi dovete annotare, è che il metaverso non è un fine, ma è un mezzo. E come tale la, il suo dimensionamento tecnologico dipende dall'obiettivo che volete raggiungere. Nella sostanza, quindi, i servizi di metaverso non inventano nulla di nuovo, ma consentono una fruizione diversa di servizi che, eh, prima, che, che già esistevano, perché qualsiasi cosa pensate che possa essere offerta tramite il Metaverso, tramite piattaforme di Metaverso, è già possibile adesso, con costi diversi, con livelli di, di efficienza magari diversi, ma è già possibile. Se io voglio far vedere, ricalcando il um, la scansione dei tempi dello spot di Dimeta che abbiamo visto. Il Covid ha dimostrato che possiamo fare lezioni a distanza, con centinaia di studenti. Certo, un conto è guardare una faccia in uno schermo, e un conto è avere questa realtà immersiva che replica un auditorium, un'aula, ma concettualmente parlando, il, se togliete tutta la parte cosmetica, la natura del servizio è quella cioè... lo stesso discorso vale per eh, le operazioni a cuore aperto cosa mi vieta di avere una telecamera eh, puntata su quello che sto facendo e il, e il professore a distanza o il medico a distanza mi dice taglia così, taglia cos'ha. e non è nemmeno un problema il fatto che eh, ci sia il eh, la riproduzione del cuore, non un cuore vero, perché come sapete i chirurghi si esercitano sui cadaveri. Quindi imparano a tagliare sul cadavere. Quindi non è che il fatto, anzi, il fatto di avere il fatto di poter tagliare un corpo umano vero insegna, tras trasferisce delle sensazioni tattili eh, e quindi delle mh, esperienze molto diverse dal. Eh, prendere un bisturi eh, per finta e agitarlo nell'aria perché nel visore stiamo vedendo un organo certo mi potreste dire ma ci si costruiranno come già c'erano negli anni 80 eh, i controller con eh, i feedback aptici per cui si avrà la sensazione della resistenza del sì per carità è ulteriore complicazione perché tutto questo deve essere eh, modellato rivedere Marco Antonio che litiga con Cicerone, chi mi impedisce di offrire un servizio basato su video on demand per cui ho fatto fare delle riprese cinematografiche e poi quando devo eh, quando nel corso di storia è necessario far vedere com'era Roma nel 32 a.C., faccio vedere questo video immersivo, cioè dal punto di vista del contenuto, quella roba si può fare già adesso. Ripeto, a livelli molto meno immersivi, molto meno accattivanti, ma dal punto di vista della novità non c'è assolutamente niente. Così come se decido di comprare qualcosa di impulso, perché mentre sto interagendo con la piattaforma eh, mi viene voglia o vengo indotto a farlo, posso già farlo adesso, quante volte nell'ambito delle tecniche di digital advertising c'è la possibilità di acquistare immediatamente un prodotto mentre ci stiamo occupando di un argomento che è collegato Quel, a quel prodotto stesso quindi dov'è la novità la cosa sulla quale dovete con, con, concentrarvi è che eh, ciò che rende diversi i servizi basati su piattaforme di, di metaverso invece è proprio la qualità attesa, non ancora reale la qualità attesa della interazione eh, con l'utente perché quello genera una serie di problemi che non hanno tanto a che fare con il diritto, ma ancora una volta con la ingannevolezza del messaggio.